Pace e bene. Oggi ti racconto una storia che si intitola Il quadro di Leonardo. Si racconta che il grande Leonardo da Vinci aveva accettato di dipingere il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano con un grande disegno che rappresentava l'ultima cena di Gesù con gli Apostoli. Voleva fare di quel quadro un capolavoro e perciò lavorava con calma e attenzione. Nonostante l'impazienza dei frati che desideravano quanto prima il lavoro fosse compiuto, il disegno progrediva molto lentamente. Per il volto di Gesù, Leonardo aveva cercato per mesi un modello che avesse tutti i requisiti necessari, un volto che esprimesse forza, dolcezza, spiritualità. Finalmente lo trovò e diede a Gesù il volto di un certo agnello, un giovane franco e pulito, che aveva incontrato per la strada. Un anno dopo Leonardo cominciò a girare nei quartieri malfamati di Milano e nelle bettole più equivoche e losche. Aveva bisogno di trovare il volto di Giuda. Lo cercò a lungo quando finalmente, in mezzo a briganti e farabutti d'ogni specie, Leonardo trovò l'uomo che faceva al caso suo. Lo portò nel convento, e si accinse a ritrarlo. In quel momento vide negli occhi dell'uomo brillare una lacrima. «Perché?» gli disse Leonardo. «Perché io sono agnello», mormorò l'uomo, «lo stesso che le è servito da modello per il volto di Cristo». Morale della storia. Ogni azione buona, oltre a renderci felici, ci abitua al bene e ci rende persone migliori, persone più virtuose. Viceversa, ogni azione cattiva, oltre che a farci del male, ci rende persone più inclini al male, persone più viziose. Virtuosi o viziosi, chi vogliamo diventare dipenderà dalle nostre scelte quotidiane. Che il buon Dio vi benedica!